un papà e un figlio il figlio torna il giorno dopo che è stato alla casa della ragazza e fa vice vice ma che hai fatto sei andato via tutta la serata dalla tua ragazza e che hai fatto e eh, papà che ho fatto e eh, siamo tutte e due nella stanza e a un certo punto papà lei mi guardava e io la guardavo lei mi guardava e io la guardavo, e papà è successo Madonna mi di ma non è finita qui, come non è finita qui? Dopo sono andata in cucina a bere un bicchiere d'acqua perché tenevo così. È venuta la mamma e a un certo punto papà, non lo so perché, ma lei mi guardava e io la guardavo, lei mi guardava e io la guardavo e papà, è successo, ma dopo con la mamma, ma non è finita qui, come non è finita qui? Dopo che ho bevuto sono sceso un po' nel per prendere l'aria fresca e stava la nonna che stava annaffiando le piante. E a un certo punto papà, lei mi guardava, e io la guardavo. Lei mi guardava, e io la guardavo. E papà è successo. Madonna, ma che mi fai sentire? Che mi fai sentire? Vince, vinceva, vince. Papà, ma mi stai guardando? No, ma si fa.